Bentornati amici. Questo video è molto interessante. Voi mi conoscete bene e sapete quanto io sia legato alle auto sportive rumorose, principalmente racchiuse tra gli anni 80 e gli anni 2000. Quindi, da come avete letto nel titolo, vi chiederete: "Matteo, come mai porti un'auto elettrica sul canale?". Primo perché sono davvero curioso. Ultimamente si parla molto dell'elettrico, quindi volevo dare un parere, ma senza averla guidata prima sarebbe sciocco farlo. Un altro motivo per il quale porto la Jaguar I-Pace sul canale è perché lo 0 dichiarato da casa madre in 4,8 secondi è davvero molto interessante ed infine non ho saputo dire di no a Jaguar che mi ha dato l'opportunità di testare quest'auto per 9 giorni a titolo gratuito io ragazzi come penso voi avrete immaginato non amo le auto elettriche per tanti motivi, uno fra questi sono terrorizzato dal fatto che un domani l'elettrico possa privarci delle nostre tanto amate Young Timer. Però ho voluto testare con mano di cosa si tratta. Alla fine questa Jaguar i riuscirà a farmi cambiare idea? Lo scopriremo nel video. Vi chiedo anche la cortesia di commentare qui sotto in maniera molto sincera cosa ne pensate delle auto elettriche, del mondo elettrico, delle infrastrutture, di tutta una serie di cose che vedremo in questo video che essendo piuttosto lungo è stato suddiviso in più. Paragrafi. 1. Introduzione alla macchina Le infrastrutture, reazioni di guida di amici e parenti Paragrafo del viaggio in elettrico, viaggio bello lungo dove sono successe un po' di cose Soprattutto legate alle infrastrutture all'ansia del fatto di rimanere a piedi con sta macchina Perché è la mia esperienza personale di guida a bordo dell'elettrico nella fattispecie la Jaguar I-Pace Buona visione Benvenuto in Jaguar siamo al concessionario in Star e questa qui è la Jaguar I-Pace, prima vettura elettrica del marchio. Parliamo di una vettura con 400 cavalli di potenza suddivisi in due motori da 200 cavalli ciascuno, quindi abbiamo una vettura con eh, trazione integrale. Una vettura completamente elettrica con una batteria da 90 kWh che si può ricaricare in eh, vari modi. Abbiamo un sistema classico a ricarica diciamo, domestica che permette una ricarica lenta, diciamo più che altro per situazioni di emergenza con presa Siemens da 2,5 kW oppure il classico cavo da colonnina che può ricaricare fino a 11 kW, il che ci permette di ricaricare la vettura in una notte, ma Jaguar I-Pace si può ricaricare anche in corrente continua. E In corrente continua la batteria supporta 50 o 100 kW il che ci permette di ricaricarla in meno di un'ora. Mi dà un'ora e 58 minuti per la ricarica completa. Speriamo ci metta un po' meno perché io devo mangiare un panino, non è che devo fare il pranzo di Natale. Allora, la vettura ha il sistema Kill Sentry e ha il sistema di maniglia scomparsa, scomparse già introdotto su Range Rover Vela che ci permette un accesso facile senza utilizzare la chiave. 9,20 per un Capri, una bottiglia di San Pellegrino e un caffè e devo anche mangiare fuori perché all'interno dell'autogrid per il periodo Covid no, non puoi mangiare dentro. Vettura premium con interni in pelle Windsor, impianto Dolby Surround da 825 watt con 14 altoparlanti. Connettività estesa con Android Auto ed Apple CarPlay, navigatore connesso, Radio Dab ovviamente. Si è collata la carta al panino. E il sistema di navigazione è connesso è integrato alla rete di colonnine pubbliche che ci permette di eh, orientare i nostri viaggi in funzione appunto delle stazioni di ricarica in modo da essere tranquilli e non avere l'ansia da ricarica mangia piano te perché ci abbiamo due ore da questa parte c'è il menu EV personale che ti permette di gestire tutta la parte motore elettrico compresa la frenata rigenerativa, la puoi impostare su un sistema alto o su un sistema basso col sistema alto però avrai il vantaggio di non utilizzare assolutamente il pedale del freno perché la macchina vedrai, frenerà appena sollevi l'acceleratore quanto tempo sarà passato? Ancora poco, mi prendo un caffè, va? Inoltre hai guida assistita di secondo livello con cruise control adattivo e lane assist con assistente al mantenimento corsia nonché blind spot assist sugli specchietti retrovisori È un SUV quindi hai anche le sospensioni pneumatiche per gestire la macchina in altezza Qua il navigatore come vedi è connesso a Google Maps e come puoi vedere ti dà anche le stazioni di ricarica più vicine Inoltre puoi anche andare a impostare il viaggio in funzione dell'autonomia selezionando il selettore la vettura elaborerà il percorso in funzione della destinazione e delle colonnine presenti lungo il percorso da qui attivi il cruise control dopodiché regoli la distanza di sicurezza in modo tale che la macchina si accodi in modo adeguato praticamente sono 5 minuti che non tocco né il pedale del freno né quello dell'acceleratore fa tutto lei e se ti vuoi divertire Matteo modalità dinamica. 3, 2, 1 e vola via! 2, 1, giù! Da 80 all'ora anche, non ce n'è proprio! Oh. Ragazzi. 3, 2, 1, parti! Ok posso partire avanti? oh my god gli ho dato anche 10 metri ma se ne va <ride> ok ok interessante devo dire veramente interessante abbiamo fatto questo test con una Mini F56 che è un pochino preparata l'avete vista in un altro video e la macchina eroga 330 cavalli quella lì dietro a me e, ma non ce n'è per nessuno proprio con questa e con la modalità dinamica scatena il bolide. yes, mi piace, mi piace un'altra cosa molto utile che fa che ti segnala quando qualcuno ti sta sorpassando ora si accenderà un led sullo specchietto sinistro perché mi sta per sorpassare una mini visto? proprio nell'angolino dello specchietto un ledino arancione che si accende quando qualcuno mi sta sorpassando quindi... La macchina non fa null'altro che avvisarmi quando arriva qualcuno. Modalità cruise control sono a 92 km/h, è appena passato un missile. È comodo perché lui mantiene la distanza di sicurezza dall'auto che ci precede. Tant'è vero che ora sono a 76 km/h. Cosa devo fare per tornare alla velocità preimpostata? Semplicemente mettere la freccia e andare nella corsia libera. Ecco che l'auto accelera di nuovo e riporta la velocità a 92 km h quella che era stata preimpostata Perché davanti a noi non vede nessuno Sono a 110 all'ora, ha rilevato un camion davanti a me e ha fatto scendere la velocità a 85 km h Mantiene una distanza costante da, dal mezzo che mi precede Fondamentalmente così è come guida mia moglie a sentire il suono della batteria, il suono del rotolamento degli pneumatici. È tutto molto strano, molto diverso. Si viaggia che è una bellezza. Mi sudano le mani. Sono un'auto elettrica, mi sudano le mani. Is it possible? Guarda che fa paura. Unica marcia. Pronto. Franky, quanto tempo? Grande Marte, che fai bello? Eh, sono davanti a una colonnina, sto ricaricando un'auto elettrica, poi ti racconto, ma ra dimmi di te, come stai, come stai? Ehi? Piccola, come va? Sfrutto l'occasione, tutte quelle chiamate che non riesco a fare le posso fare adesso, visto? Buongiorno Scusa già non ti ho chiamato ieri non ce l'ho fatta Di nuovo ragazzi stesso problema ricarica non disponibile codice errore bla bla bla È la seconda volta che si interrompe la carica Quindi devi andare lì staccare tutto riallacciare tutte le varie prese rimettere la tesserina e iniziare da capo Ok ricollegata di nuovo la presa autodiagnosi siamo ripartiti Sto passando un po' il tempo perché manca un'ora e mezzo e quindi non so che fare Ciao ciao Ciao ciao Cioè questo ha staccato la, la pistola Non arriva E quindi sta, sta impazzendo Perché hanno fatto i cavi corti Un fallimento ragazzi Me ne vado Perché si interrompe la ricarica È successo quattro volte Ma mi sono anche un po' innervosito Adesso provo a Via della Pisana Mi dice che ricarica completata E ecco, qua mi dà 190 km di autonomia La, la ricarica al 58% cioè. <musica> Ho passato praticamente mezza giornata a cercare di ricaricare la Jaguar. Ci riprovo, tessera autorizzata. Mi no. ha agganciato 51% all'ora 12. Sta caricando. Sembra che questa colonnina vada meglio. Ho appena scoperto una bella grana Non puoi attivare nessun tipo di funzione qua dentro Anche il solo abbassamento dei finestrini interrompe la ricarica Che carini questi signori, sono parcheggiati tutti qua dietro Perché stanno aspettando che i figli escono da scuola Quindi se io avessi finito la ricarica Comunque sarei bloccato ancora 15 minuti Siamo di nuovo in carica, 62% Se sei all'interno della vettura e l'auto si sta ricaricando Devi star fermo immobile. Posso aiutarla signora? Hanno parcheggiato nel posto dove io dovrei ricaricare Ho anche prenotato con l'app eh. e la postazione Però non riesco a ricaricare perché il cavo non arriva Il posto dedicato è occupato Speriamo che è uno di questi che è andato a prendere i figli a scuola sì, Perché sto aspettando, la mia speranza sì. è questa Come si trova con l'elettrico? No, io mi trovo bene, è fantastico è, cioè, Io sono soddisfatta dell'auto della, dell in sé Sono uh -huh. soddisfatta del concetto guido ferito guido a cuor leggero, vado ovunque perché sento che sto facendo bene però le infrastrutture intorno sono carenti, non ci sono e la gente ancora non è educata quindi è vero, è purtroppo... quello che penso anch'io sì. ecco vedi la signora non sapeva che cos'è questo è andata a prendere la ragazzina insomma nessuno vuole dare la colpa alla signora che è andata a prendere la figlia per carità però vedi questa è anche una mancanza di educazione ma non un'educazione che la signora è maleducata, ma mancanza di educazione a questo nuovo settore. Confermo la mia scelta e non tornerei mai indietro. Per vari motivi, per la sostenibilità o anche per una questione di piacere di guida? No, no, no, no, anche comfort, piacere di guida, proprio concezione di guida, tutto. Qui no? c'è una Tesla che aspetta che io vada via. Ho finito, chiudo, ricarica, 100%. Il range di carica della batteria deve essere tra il 20 e l'80% per avere la massima efficienza diciamo della batteria. Siamo al 68, arriverò penso all'80-85, insomma il tempo di andare a fare una passeggiata per il centro di Roma e vediamo quanto ci mette. Ora sono le 6 e un quarto, vediamo tra un po' che succede. Ragazzi, è passato un'ora e venti. Siamo al 77%. Siamo partiti dal 68%. Quindi, un 10%, dai. Un 10% per un'ora e mezzo circa. Aiuto! Giorno 3. C'è anche la regolazione a volante Uuuh. Prendiamolo basso, che, in modo che possa piacere anche a mia moglie. Non c'è il cambio. Perché l'altra nostra ce l'ha? No, però. Ah, Ok che sto andando con la macchina spenta vero? oddio morbidissima no, guarda che se schiacci l'acceleratore parte vola. a bomba no no, allora, no no no no no no bomba Però costante. vola no no no no no no no vai no no paura no okay, okay. lo sto. no no no no no no no no no no no no no no no no no siamo cioè a... c'hai la doppia opzione Perché c'è il freno motore Però Ti ho riabituati. notato una cosa di questa automatica vedi? Già hai notata, hai accesa tre sì. secondi fa già. Senti che silenzio pure Infatti è un po' yoga questa macchina Comunque momento. si guida con un dito eh. Ma adesso è spento tutto No? Mm. Start, start Spegni Cazzo, ho visto? Hai notato anche qui Non ha la cornice questo. Mm. molto bello eh, Che ne pensi degli interni, sono belli eh? Guarda che console centrale Grazie super. piace perché è super tecnologica. Tutto touch ovviamente. Volante è pazzesco eh. Mm. È, è immediata la costa di oh. oh. okay. non, non ha marce, è infinita. No. Bello! <ride> se, però. Oh forza! Guarda come partono le ruote? Ma sì. senti che no? Ma fa impressione che non cambia, sia infinita! E come sterza? Coppia okay, paurosa no ma è. sta sui binari per signore qua dentro no? Mamma mia. è salito sono una Jaguar che sentire, non sentire niente non so come è il volante mi piace lo sai mi piace che non è il super leggero non è proprio tarato per la città mi piace il Jaguar ha questo un po' questo heritage sportivo quindi porca Oh Wow! Eh si, sto tanto allora così. Quando dicono le macchine elettriche, le macchine elettriche, le macchine. Ce cioè devi salire, ce cioè devi salire. Esatto. Ce cioè devi salire poi, capisci? Cioè... Te Togliere sfirma, te. Non è tanto la cop. Cioè, l'accelerazione, capito? Do 0 a 100. È. La, la velocità che prende quando stai già a 100 all'ora capito perché la coppia arriva subito quindi ti devi infilare un in sorpasso <ride> sta caricando? Posso? vediamo quanti kWh bella? mazza quando ci sali ti senti un re eh. con quel volante con quel sedile con quell'accelerazione mm. infatti adesso sai che acceleri. Okay. <ride> Anche perché Guardate un po' intorno Noi dobbiamo camminare Per andarci a fare due ore di aperitivo Sono le 5.20 Alle 6 chiude tutto Lockdown Noi per fare l'aperitivo Siamo a 3 km dalla colonnina Per ricaricare Fino all'80% ci vorranno 8 ore, ma a te ti sembra normale, Gabriele? Mi sa che stiamo a Ponte miglio stasera, dormiamo qua? È un po' un deterrente questo ragazzi, l'auto è bella, ma è la città che non è predisposta per questo mondo qui Finché non c'è l'infrastruttura non si può fare niente Giorno 4, buongiorno, si parte Eccoci qua, di nuovo un freddo della madonna Stiamo aspettando si carichi qui la macchina perché dobbiamo avere il 95% di batteria per arrivare in Toscana destinazione. Perché no, perché magari a destinazione alla prossima. alla prossima che sarebbe in Val di Chiana siamo in Val di Chiana questa carica molto più velocemente come potete vedere 97 kW. cerchiamo di andare almeno fino all'80% e non c'è niente di aperto, ma non si può, non si può! Questa è una vita che Tra non gratuita. Mi... Come qua mi sa che siamo in zona marrone. Senti che gianna, ragazzi. Molto più veloce, come potete vedere 78 kilowatt, eh. Quindi diciamo che in un'oretta siamo fuori di qui. Però. Fai vedere cosa c'è intorno. Il deserto! Ragazzi, l'unica cosa aperta qua è il Mac, vogliamo gonfiarci! Andiamoci a gonfiare! il viaggio va da Roma a Piene di Bocogno ci vogliono più o meno 4 ore noi partiamo con la carica a bomba il primo stop lo facciamo in Val di Chiana che però non è un autogrill quindi dobbiamo uscire dall'autostrada, pagare il casello e recarci alla colonnina che per fortuna è quella che ricarica molto velocemente Dopodiché dobbiamo rimboccare l'autostrada e recarci al secondo stop che è Pistoia, quindi uscire dall'autostrada, ripagare il casello e andare alla colonnina che questa volta però è quella un pochino più lenta, quella intermedia diciamo. Dopodiché riprendiamo l'autostrada e finalmente arriveremo a destinazione, impiegheremo circa 8 ore per fare un viaggio che normalmente faresti in 4 ore. Viste le premesse, tu viaggeresti in elettrico? possono mettere sull'autostrada le cose di ricarica, è una follia che non ci sono Voto no Solo in Italia. X per queste auto elettriche in autostrada siamo X Siamo arrivati a Prema <ride> Siamo partiti alle 2 praticamente del pomeriggio da casa e sono le 9 di sera, siamo, siamo ancora a, a Pistoia Tra l'altro questa è una vettura molto pesante che con quattro persone a bordo, con tutti i bagagli ovviamente ha un'autonomia ancora più limitata Ma questo è veloce, è veloce sì. Tra una quarantina di minuti potremo partire verso la destinazione. <ride> Il viaggio in elettrico, no, assolutamente no. Non ci sono ancora le infrastrutture. <ride> per fare 500 km, 12 ore. Sono vabbè, ho esagerato. In ogni caso a me Jaguar I-Pace è piaciuta moltissimo. Piacere di guida indiscutibile. Grande comfort grande dinamicità, pedale dell'acceleratore istantaneo, zero lag, macchina molto veloce bella, bella da guidare, assolutamente ma a te ti piace più l'elettrico o ti piace più il motore a scoppio? Che domanda cioè, mai, mai nella vita l'elettrico per me, ma per mia moglie, per tutte le persone che hanno provato quest'auto in questo video sicuramente è un'auto fantastica è l'ideale, soprattutto perché rispetta l'ambiente, tra un po' di anni le infrastrutture miglioreranno è un dato di fatto, e quindi noi comunque dovremmo affacciarci sempre di più in questo mondo mi fa paura? Sì, mi fa paura, che le elettriche le auto elettriche possano privarci un domani delle nostre tanto amate young timer speriamo non succeda devo essere sincero nel canale nonostante jaguar sia stata squisita a farmi provare quest'auto però l'amore per i motori, i motori veri, quelli termici, per me non morirà mai e sono sicuro che anche per voi anzi sapete che dovete fare? Commentate qui sotto, ditemi la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate delle infrastrutture, delle auto elettriche di quello che ci prospetta il futuro, di tutta una serie di cose legate a questo video vi ringrazio, grazie ancora una volta per la visione, mettete like nel video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella così quando carico un nuovo video vi verrà notificato da YouTube e come al solito noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un grande saluto un abbraccio da Matteo Torrisi, ufficiale del pilota, ciao! Ah, Jaguar? Comunque, ottimo lavoro!